Ciao, continui a guardarti attorno, ma non riesci a trovare l'abito giusto per te? Ho io la soluzione! Sigla! <musica> Ogni giorno decine di future spose si disperano perché non riescono a trovare il proprio abito. Per rispondere a questa loro problematica, ho deciso di accoppiare a ogni tipologia di sposa il proprio abito. Pronta? Bene, cominciamo! Sei ossessionata dalla paura che quel giorno possa piovere? Opta per un abito impermeabile! Il vostro rapporto di coppia è incandescente? Stai per sposarti con un piromane? Ecco, questo non è l'abito che fa per voi! Temi di poter prendere freddo anche se ti sposerai a Ferragosto? Gli stilisti per quest'anno consigliano la lana integrale. Soffri di cali di zucchero? Sei incinta e hai sempre fame? Tieni a portata di mano uno snack. Se sei un inguaribile amante della natura, questi abiti ecologici ti faranno fare un figurone. Attenta però ai colpi d'aria. Sei terrorizzata dal fatto che durante il sermone non riuscirai proprio a stare sveglia? C'è sempre tempo per una briscola! Il tuo sogno è sempre stato quello di fare il ricevimento in autostrada? Con questo abito non passerai certo inosservata! Tra te e il tuo lui è pure elettricità? Prendi le dovute precauzioni e indossa i guanti isolanti! La tua priorità è che il vostro rapporto abbia delle basi solide? Costruiscile giorno per giorno? Sogni delle nozze scoppiettanti? Attenzione, quest'abito è severamente vietato a chi ha problemi di cuore. Rompi qualsiasi cosa ti passi per le mani? Non separarti dai tuoi ricordi di famiglia. Il tuo peccato preferito è la gola? Attenzione alle alte temperature. Il pericolo è il tuo mestiere? Non sono la professionista che fa per te. Ovviamente questo video voleva essere ironico. Ma davvero ormai nel mondo ci sono infinite possibilità fra colori, texture, forme, materiali? Anche se questi abiti sono un po' estremi, esiste davvero il modo per rendere sensoriale e indimenticabile il tuo abito da sposa? Ma ne parleremo nel prossimo video insieme a una specialista, a una professionista di questo settore, la consulente d'immagine per abiti da sposa Alessandra Cristiani, alias la fata madrina. Per non perdertelo, iscriviti al mio canale. Alla prossima e al successo del tuo matrimonio!